in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo coprispalle che io ho deciso di chiamare Dark Knight e che ho realizzato utilizzando il filato Alize Sal lo conoscete se mi seguite da anni lo utilizzo da tanti anni e sono andata a utilizzare questo con il nero e il lame argentato perché volevo una sto un coprispalle che fosse eh, bello acceso che mm, si vedesse da lontano per poter realizzare questo uh, coprispalle io ho utilizzato due gomitoli di questo filato, lavorando con un certo il numero 4, in descrizione vi lascio il link al sito di un centano con i filati, di cui vi dico già che di questo alize ah, sono rimasti solo due colori, il nero con, con la mia argentato, il nero con il nero, quindi se volete qualcosa di meno appariscente, ma comunque che sbrillucci, che sia elegante, potete optare per quel colore, penso che sia rimasto anche qualche colore di qualche altro gomitolo ma non abbastanza se siete una taglia MOL, perché in quel caso vi occorrono tre gomitoli, questo perché io ho due gomitoli usati del tutto e per una taglia M, sicuramente dovete andare a fare il rettangolo più lungo rispetto a me, quindi avete bisogno di un ulteriore rettangolo per poter avere la stessa lunghezza mia, delle maniche. Che sicuramente dovete andare a mettere qualche centimetro in più appunto per avere la stessa lunghezza detto ciò, la lavorazione è semplicissima, io ve la mostro è forata, ha questo effetto un po' ragnatela che ehm, io trovo veramente bellissimo come lavorazione e sono sei giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza del vostro rettangolo mia um, cosa che è diversa dagli altri coprispalli che già ho fatto è la chiusura, solitamente si vanno a cucire eh, chiudendo qui i due, eh, um, unendo i due, eh, scusate, angoli del lato più corto e poi vanno a cucire verso all'interno. Io ho fatto una cucitura leggermente diversa e questo mi ha consentito allargo la bra il braccio, se lo vedete, di avere la, um, la manica ancora più stretta rispetto al solito e anche più lunga. Questo mi permette anche di rivoltare così in questa maniera al coprispalle in modo da avere questo giro qui, di averla più ferma, infatti vedete mi gest gesticola tantissimo ma non sta cedendo sulle spalle, quindi questo lo rende più ferma e soprattutto di averla dritta qui sul dietro, anche qua dal basso e non soltanto in alto. Quindi è una cucitura un po' diversa, molto semplice da fare, eh, non c'è niente, si piega soltanto in maniera diversa in modo tale da poter avere una cucitura che invece di andare dritta va in obliquo e questo permette appunto alla lavorazione poi una indossata, alla creazione notte indossata di essere più ferma. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncentare e Sfirozzare oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro coprispalle io ho utilizzato la liz nero con eh, lame argentato siccome in telecamera appunto non si vedrebbe bene io il campione per farvi vedere il motivo come si realizza lo realizzerò utilizzando il big ball e lavorando con lo stesso uncinetto con cui ho lavorato il, il mio coprispalle, ossia l'uncinetto il numero 4 allora il mio coprispalle è largo perché noi andremo a fare un lungo rettangolo e partiremo dal lato naturalmente più corto ed è a me è... Il lato più corto misura 70 centimetri per avere 70 centimetri. Io ho montato 186 catenelle, la, scusatemi, 182 catenelle. 182 si sì, eh, lavorando con un 104. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 14, quindi io ho un totale di um, 182 catenelle. Mentre qui, nel mio uh, nel motivo che vi andrò a far vedere, ho montato 42 catenelle. però mi raccomando, se voi la volete più corta o la volete più lunga eh, che vi scende di più diciamo eh, sul dietro la schiena allora dovete andare a mettere più maglie se siete una taglia m potete montare le stesse catenelle che ho messo io e dovete fare solo il rettangolo più lungo per averla poi che nelle braccia vi arrivi alla lunghezza desiderata mentre per una taglia l vi consiglio di andare a mettere almeno uno o due motivi in più quindi o 14 o 28 catenelle in più rispetto a me detto ciò possiamo andare a fare il nostro motivo e iniziamo dal primo giro vado a realizzare 3 catenelle eh, scusate 2 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle mie 42 catenelle entro nella seconda e vado a fare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle e quello che vado a fare adesso lo ripeterò per tutto il mio primo giro quindi salto 4 catenelle entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Salto, tolgo questo perché altrimenti, di calcolato fastidio. Salto 4 catenelle. entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella nella catenella successiva una terza maglia alta nella catenella successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricominciamo da capo salto 4 catenelle entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa catenella successiva seconda maglia bassa catenella successiva terza maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta catenella successiva vado a fare la mia seconda maglia alta catenella successiva vado a fare la mia terza maglia alta 4 catenelle, una 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Quindi vedete quello, questo è quello che andiamo sempre a ripetere. 3 maglie basse, 4 catenelle, si saltano 4 catenelle, si vanno a fare 3 maglie alte, 4 catenelle e adesso vediamo come terminare il primo giro. Ho fatto le mie 4 catenelle, salto 4 maglie a 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa.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 Quindi come vedete abbiamo l'inizio uguale alla fine, avendo montato comunque sempre un multiplo di ehm, 14 catenelle. Quindi questo è il primo giro, adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro è uguale al primo, andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo dove abbiamo le maglie basse, andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi una, due e tre, 4 catenelle, una, due, tre e quattro, prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricominciamo da capo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi una 2 e 3 4 catenelle 1 2 3 4 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta una 2 3 4 catenelle 1 2 3 4 una maglia bassa sopra ogni maglia bassa 1 2 e 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte quindi prima maglia alta prendo il filo Vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il terzo giro. Vado dove ho la prima maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle 1 e 2 vado direttamente dove ho l'ultima maglia bassa quindi salto la seconda entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo una maglia alta a una maglia bassa sopra la prima maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 una maglia bassa sopra l'ultima delle mie tre maglie basse quindi salto la seconda 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte una successiva 2 successiva 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 quindi quello so è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro maglia bassa sopra la prima maglia bassa 2 catenelle maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa 4 catenelle 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta succede il giro precedente e 4 catenelle andiamo a terminare il terzo giro una maglia bassa sopra la prima maglia bassa 2 catenelle una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta abbiamo terminato così anche il terzo giro giriamo la lavorazione andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a realizzare Fatto una catenella, vi alzate una catenella e poi andate a fare la maglia bassa sopra la prima maglia alta. O fate come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva. 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il mio quarto giro. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte: 1 prendo il filo rientro 2 prendo il filo rientro 34 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho le maglie alte realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta quindi una maglia bassa sopra la prima maglia alta seconda maglia bassa sopra la seconda maglia alta terza maglia bassa sopra la terza maglia alta 4 catenelle una, due, tre e quattro, e ricominciamo da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte: una, due e tre. Quattro catenelle. Scusate, mi tiro un po' di filo: una, due, tre e quattro. Vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi prima maglia bassa vado la maglia alta successiva seconda maglia bassa vado la maglia alta successiva terza maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 e di nuovo vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e termino il giro andando a fare una maglia bassa sopra la prima maglia alta una maglia bassa all'interno della terza catenella che qui ho la mia prima maglia alta ho terminato così anche il mio quarto giro quinto giro vado a fare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa mi raccomando chi è abituata può fare la catenella e poi va a fare la maglia bassa o fa come me va a fare direttamente la maglia bassa quindi entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassa vado una maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 4 quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il quinto giro vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 vado una maglia alta successiva 3 4 catenelle 1 2 3 4 vado dove ho le maglie basse e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi una due e 3 4 catenelle una due tre e 4 e ricomincio da capo una maglia alta sopra ogni maglia alta una due e tre 4 catenelle 1 2 3 e 4 e di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa 1 2 maglia bassa successiva 3 4 catenelle 1 2 3 4 andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2 e 3 4 catenelle 1 2 3 4 terminiamo il nostro quinto giro andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa una e due abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro come sempre o vi alzate con una catenella fate come mi andiamo a fare direttamente una maglia bassa sopra la prima maglia bassa una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa 4 catenelle una due 3, 4. andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 e 3 4 catenelle una 2 3 4 Vado dove ho la prima maglia bassa e alizio una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2. Salto la seconda maglia bassa, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 4 catenelle 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi una, 2 3 4 catenelle 1 2 3 4 una maglia bassa sopra la prima maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 salto una maglia bassa entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricomincio da capo quindi questo è quello che devo fare per tutto il sesto giro 3 maglie alte, 4 catenelle. Una maglia bassa sopra la prima maglia bassa. 2 catenelle, una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa. E 4 catenelle. Andiamo a terminare il nostro sesto giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due e tre. 4 catenelle. Una, due, tre e 4. E andiamo a fare una maglia bassa sopra ognuna delle due maglie basse. Una. E due. Quindi questo è il motivo che andiamo a lavorare per tutta la nostra stola per adesso stola perché sarà un lungo rettangolo quindi stola io alla fine vi dirò naturalmente quanto l'ho fatta lunga quindi non quante volte ho ripetuto il motivo ma quanto mi è venuta lunga eh, penso che andrò comunque sui 100-110 cm devo ancora decidere eh, però adesso vi faccio rivedere un attimo soltanto come rifare il primo giro visto che abbiamo uh, un, il motivo e non più le catenelle quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una due tre una maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle una due tre quattro una maglia bassa sopra una delle tre maglie alte quindi una due e tre quattro catenelle una due tre e quattro entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare le nostre tre maglie alte 1 2 e 3 4 catenelle una due tre e quattro e si ricomincia da capo quindi questo è quello che devi fare il nostro primo giro ripeto io adesso continuerò la lavorazione alla fine eh, cioè vi dirò naturalmente dopo, nel video quanto ho lavorato e la nostra il nostro rettangolo e poi farò andare a vedere la chiusura diversa da quella che facciamo solitamente con il cocoon ehm, in modo da avere le maniche strette e avere come una sorta di eh, risvolto eh, sotto eh, che permette alla stola di essere mh, dritta dietro e anche di dare ancora più calore rispetto al cocoon normale allora io ho finito di lavorare in lunghezza il mio rettangolo ho lavorato per un totale di 112 centimetri quindi vi ricordo che io ho iniziato dal lato più piccolo sono andata a salire quindi ho lavorato per 112 cm adesso dobbiamo andare a chiudere questo enorme rettangolo e come solitamente si chiude per fare il poncio, però in maniera diversa perché io voglio creare un poncho coprispalle ma un poncio un po particolare perché la chiusura che andremo a fare permetterà di avere la parte bombata sotto e andiamo a realizzarla in questa maniera prendo il lato più corto solitamente voi sapete quando si va a cucire il poncio si cuce eh, partendo dalle due punte si va a cucire verso l'interno per lasciare lo scalfo aperto mentre nel mio caso andremo a cucire come vi ho detto in maniera diversa vado a prendere questo lembo e lo porto verso il basso per circa 17 centimetri nel mio caso significa far combaciare due motivi vedete qui ci sono queste onde ogni onda è un motivo quindi io faccio combaciare due motivi uno e due, il terzo qui combacia con metà del motivo che l'inizio del giro e quindi vado a mettere un marcatore proprio qui in questa maniera poi prendo la parte di sotto che ho lasciato libra e la piego fino a far combaciare qui vedete ho piegato e vado tutto intorno proseguo così metto faccio combaciare il pezzo e vado a mettere il mio secondo marcatore dove ho l'altra punta vedete questa è la punta sempre del rettangolo piccolo quindi ho fatto combaciare con questa linea della parte che ho piegato e vado a mettere un marcatore, quindi andrò a cucire da questo marcatore a quest'altro. Vedete qui si creerà la manica e qui sarà tutto piegato. Facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato, così vedete di nuovo bene. Naturalmente voi potete piegare anche di più il rettangolo eh? quindi se avete, volete che, vi, che il polso non sia troppo stretto lo volete ancora più Largo basta che lo piegate maggiormente io per me 17 cm vanno bene quindi piego Faccio combaciare un motivo due motivi uno e due. e qui ho il terzo e vado a mettermi un marcatore Prendo l'altro angolo vado a tirarlo in questa maniera fino a far combaciare il lato qui E vado a mettere il marcatore dove finisce l'aver fatto combaciare questo lato con l'angolo E vado a mettere un marcatore Benissimo anche in questo caso andrò a cucire da questo lato da questo fino a quest'altro lato allora ho cucito la mia manica sia da questo lato, vedete si è, pre... si è creata questa manica stretta, sia da quest'altro lato. E non farò nessun tipo di bordino. L'unica cosa, vedete, sotto è la, la cucitura va sul, sul sotto, mettete la cucitura che va verso il basso, quindi non la cucitura che va verso l'alto, ma quando, quella che va verso il basso, in modo tale che questa parte la possiamo piegare in questa maniera e creare il nostro bordino di questa coprispalle, poncio coprispalle. Così si nota meglio, ecco, vedete, ho creato, l'ho girato, quindi quasi che era il bordino, qui sotto iniziano le nostre cuciture che vanno salendo e creano questo effetto proprio contrastante appunto con invece il bordino piegato qui davanti. Benissimo, il nostro poncio coprispalle quindi è terminato.